finanziamenti gestiti a gestione diretta e di finanziamenti a gestione indiretta. In pratica guarderemo le differenze tra, tra, i due, tra le due tipologie di finanziamenti ed entreremo poi ad esplorare nello specifico eh, i programmi che finanziano eh, l'ambito culturale sia a livello diretto che a livello indiretto. E iniziamo subito eh, facendo diciamo, una, una premessa, eh, cosa significa gestione diretta e cosa significa gestione indiretta. Eh, ovviamente come dice la parola stessa, la gestione diretta significa che eh, stiamo parlando di finanziamenti europei che eh, vengono gestiti direttamente quindi, dalla Commissione europea. Abbiamo visto la scorsa volta nel primo modulo che la Commissione europea si serve di direzioni generali per raggiungere i suoi obiettivi e quindi per erogare finanziamenti. Assegna un budget a ciascuna direzione, direzione che a sua volta cosa fa? Tramite dei programmi europei va ad erogare questi, questi fondi, cioè li mette a disposizione dei, dei paesi europei. E, eh, quindi questi fondi che vedremo ora sono fondi a gestione diretta perché in pratica eh, il nostro interlocutore quando andiamo a eh, preparare un progetto è eh, direttamente la Commissione europea, quindi Commissione europea per il suo tramite la, eh, la direzione generale alcuni fondi che pur essendo gestione diretta hanno come interlocutore, quindi come autorità di gestione del fondo stesso, non la Commissione Europea, ma il, il Ministero. La gestione invece indiretta, quindi quando sentiamo parlare, avrete sicuramente sentito parlare spesso e volentieri di fondi indiretti, come dice la parola stessa, questi fondi vengono gestiti quindi indirettamente dalla Commissione Europea. Perché cosa fa la Commissione Europea? Li gestisce, li gestisce tramite i, eh, gli, stati, i, gli stati membri, quindi eh, assegna delle quote agli stati membri e a loro volta gli stati membri assegnano eh, questi, questi fondi alle regioni. I programmi a gestione diretta hanno un funzionamento eh, particolare, nel senso che vengono eh, creati dalla, dalla Commissione Europea attraverso uh, un, un regolamento. Ma come si strutturano questi, questi programmi diretti? Si strutturano, um, come fa diciamo, la Commissione Europea a derogare questi finanziamenti? Lo fa tramite le call for proposals, cioè gli inviti a presentare proposte, quindi dei bandi, che normalmente sono dei bandi annuali, ci possono essere anche dei bandi non annuali legati a delle azioni spot che la Commissione può decidere eh, di ehm, organizzare e ehm, che comunque, come vi ho spiegato nel primo modulo, abbiamo un modo comunque di ehm, intercettare se andiamo ad esaminare in uno specifico il bilancio dell'Unione Europea, perché all'interno del bilancio comunque ci sono degli stanziamenti che vengono lasciati liberi tra virgolette da, da dei pro, dai programmi stessi proprio per delle iniziative particolari Quindi comunque avendo i programmi diretti una durata ampia la, la durata ampia del programma eh, mette comunque noi stessi nelle condizioni di poter programmare il nostro progetto e quindi andare a scegliere il programma che meglio eh, si avvicina a quelli che sono i nostri obiettivi a strutturare il nostro progetto e ad aspettare che poi la commissione lanci o comunque la direzione generale lanci l'invito a presentare proposte. Eh, una cosa che mm, ci tengo diciamo prima di tutto eh, a chiarire eh, è la differenza che c'è tra eh, i programmi a gestione diretta e i programmi a gestione indiretta e questo voglio che sia chiaro fin da subito. Quando noi scriviamo un progetto possiamo decidere appunto se farlo finanziare direttamente da un programma che è gestito in maniera diretta dalla Commissione Europea oppure se presentarlo e eh, farlo mh, finanziare da, eh, dal nostro Stato tramite, diciamo, eh, lo Stato tramite le nostre regioni. Quali sono diciamo, le caratteristiche principali tra programmi diretti e i fondi strutturali? E perché dovrei scegliere uno piuttosto che l'altro? Prima di tutto io non devo scegliere se inserire il mio progetto all'interno o farlo finanziare tramite un programma diretto o tramite un fondo strutturale, perché vedremo che il mio obiettivo eh, può essere comunque finanziato direttamente o indirettamente dalla, dalla Commissione Europea. Quindi in, all'interno del mio progetto io posso avere delle azioni che possono essere finanziate sia con dei programmi diretti, sia con dei programmi a gestione indiretta. Parleremo infatti di una matrice di finanziabilità che aiuta... Eh, mi aiuta a, far che cosa? a fare in modo che io possa capire se quell'azione che voglio inserire nel mio progetto sia più vicina a quello che finanzia un fondo eh, un programma a gestione indiretta o più vicina a un programma eh, che, a gestione diretta. Io posso benissimo appunto, fare questo match tra gestione diretta e gestione indiretta soprattutto perché perché i programmi a gestione diretta della Commissione europea, cioè dell'Unione europea, finanziano per lo più delle, delle azioni eh, immateriali, per esempio scambi di buone pratiche, piuttosto che progetti legati alla formazione, eh, progetti di mobilità, mentre con i fondi strutturali, quindi con i fondi a gestione indiretta che vengono gestiti direttamente degli stati membri per il loro tramite dalle regioni, eh, ci sono anche dei fondi che vengono gestiti direttamente dalle, dalle città metropolitane, eh, cosa faccio? Vado invece a finanziarmi quelli che sono delle azioni di tipo immateriale e questo è importante, scusate, materiale, nel senso che sono per lo più eh, investimenti, quindi se nel mio progetto io avrò la costruzione di una pista ciclabile la pista ciclabile difficilmente me la posso far finanziare da un programma a gestione diretta il mix eh, ci sta ci deve stare ed è, è un qualcosa che va ad arricchire il, il mio progetto come vi dicevo prima cioè le caratteristiche diciamo di questi fondi sono innanzitutto la gestione dopodiché le azioni finanziate che io al All'interno del, del progetto di costruzione della pista ciclabile, mi metta comunque a, a, a, in contatto con, eh, con la commissione e eh, faccia un progetto specifico eh, che, che mi finanzia appunto questa, questo studio di fattibilità. Dopodiché una volta fatto il mio studio la realizzazione me la faccio finanziare con dei, dei fondi a gestione diretta. Se io voglio fare un, um, un progetto legato alla formazione eh, se questo progetto di formazione lo, me lo faccio diciamo, finanziare e lo inserisco all'interno di un programma a gestione diretta avrò bisogno di cercarmi dei partner europei perché la commissione come principio base va a finanziarmi questo progetto essenzialmente se io sono in grado di trovarmi dei partner che, va, che vanno diciamo, ad arricchire il mio progetto stesso. Mentre per quanto riguarda i fondi a gestione indiretta, diretta, io non avrò bisogno uh, di, di, di partner eh, europei. Tornando diciamo, alla gestione, ai programmi di gestione diretta. Le azioni sono normalmente non strutturali. Vi dicevo prima che i programmi diretti quindi vengono, cioè nascono da, eh, da una decisione, del, eh, da, da un regolamento che, eh, al, al cui interno vengono fissati dei paletti specifici legati appunto agli obiettivi, le priorità del programma stesso. Vi ho detto che il programma ovviamente dura sette anni, e la commissione però cosa fa? Per utilizzare diciamo, quelli che sono gli obiettivi generali del programma, estrapola questi obiettivi e eh, di volta in volta pubblica degli inviti a presentare proposte. Gli inviti a presentare proposte servono appunto per e ehm, danno la possibilità al, a noi di eh, presentare il nostro progetto. Senza l'invito a presentare proposte non, non potremmo appunto presentarle e quindi <ride> presentare il nostro progetto. Nell'invito cosa, cosa si fa? Andremo a esaminare la prossima volta, però vedrete che all'interno dell'invito viene recepito ovviamente uno degli obiettivi specifici che contenuti nel regolamento nell'invito la Commissione cosa fa? Mette a disposizione un budget specifico legato proprio a, a un obiettivo che vuole realizzare tramite questo invito, che discende come ho detto prima dal regolamento generale. La Commissione però non si muove soltanto tramite le call si muove anche tramite quelle che sono le call for tenders, quindi le gare d'appalto. Gare d'appalto che vengono gestite in modo completamente dif differente rispetto um, al alle call for proposals, perché le gare d'appalto sono, cioè sono, sono, sono come le nostre gare d'appalto, nel senso che, nella gara d'appalto la Commissione sta cercando qualcuno che possa realizzare eh, un'azione uh, un sua specifica e soprattutto nella gara d'appalto il fine della Commissione è un fine di natura commerciale, mentre nelle Call for Proposals, quindi legate alla gestione dei fondi, eh, a livello della di, di gestione diretta dei fondi della Commissione, abbiamo un fine di natura istituzionale e non certo commerciale e soprattutto la finalità della commissione qual è? È quella di eh, dare la possibilità a noi tutti, a noi beneficiari, di realizzare un nostro obiettivo, mentre nelle gare d'appalto eh, cosa si realizza attraverso le comfort tenders? Direttamente un obiettivo della commissione stessa, quindi la differenza è, eh, potete capire che è notevole. Inoltre un altro aspetto importantissimo è che a livello diciamo di eh, finanziamento che viene erogato dalla Commissione mentre eh, nei fondi a gestione diretta e a gestione indiretta il, mh, la quota che viene messa a disposizione della Commissione è una parte di quella che va a costruire, che viene concepita per creare il nostro bilancio, eh, nelle Call for Tenders il finanziamento della Commissione Europea è un finanziamento pari al 100% perché è una gara d'appalto. Un'altra tipologia di finanziamento sono i fondi legati eh, al, alla Banca Europea degli Investimenti, quindi alla BEI, che eh, anche lei diciamo, eroga dei fondi e eh, li eroga soprattutto Ehm, sono fondi per lo più legati agli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e sono fondi ehm, che assomigliano mh, soprattutto a, ai fondi eh, strutturali perché vanno praticamente a sostenere le eh, infrastrutture. Queste sono tipologie diciamo, di, di fondi che vengono appunto messi a disposizione del, della BEI che eh, soprattutto per le imprese cosa fa? eroga appunto delle um, anticipazioni da eroga anche una quota a fondo perduto, però è una minima quota, e per lo più va um, a sostenere eh, delle, dei progetti specifici che le imprese possono, possono presentare e, e um, tramite appunto dei prestiti molto. molto molto vantaggiosi ed agevolati. Se nei locali non possono eh, accedere direttamente eh, a questi fondi, perché come ho detto prima, sono fondi rivolti soprattutto all'amministrazione centrale dello Stato. Allora, cominciamo diciamo, a, ehm, ad esaminare quelli che sono i programmi comunitari che vanno a gestire le, le attività eh, del settore culturale. Sono programmi, tanti programmi europei, che possono finanziare comunque dei progetti legati all'ambito culturale o all'ambito bibliotecario, quindi è giusto conoscerli ed è giusto comunque considerarli quando si fa una, un esame si comincia diciamo, ad analizzare eh, su quali programmi posso comunque eh, far rientrare il, il mio progetto posso trovare dei finanziamenti che possano appunto supportare il mio progetto quindi questa cosa è, vale diciamo, come, come promessa Cominciamo da quale, progetto, eh, da quale programma? Cominciamo da un programma particolare perché mh, è rivolto soprattutto all'ambito dell'economia, dell cioè della competitività delle imprese, però eh, da una parte ha eh, anche un, un, un ambito specifico che riguarda appunto eh, ambito culturale e turistico. Eh, questo programma si chiama COSME ed è legato, come dicevo prima, al, allo sviluppo delle piccole e medie imprese che eh, abbiamo visto anche la volta scorsa è una, una tematica che sta molto a cuore della, della Commissione europea, quindi lo sviluppo e il fatto comunque anche del rafforzamento della, della competitività delle imprese e anche lo scambio reciproco tra, tra le imprese stesse. E ehm, questo programma va a finanziare che cosa? Anche degli, delle tematiche, delle azioni che eh, riguardano in particolare la sostenibilità eh, delle piccole e medie imprese eh, nel settore del, del turismo e della cultura. Quindi ehm, è importante comunque saperlo e conoscerlo proprio perché è qualcosa di, eh, che può diciamo, aiutarci a, eh, a finanziare delle, dei, dei progetti se decidiamo di entrare, se siamo una pubblica amministrazione ovviamente non siamo beneficiari diretti eh, di, di questo programma ma lo diventiamo indirettamente nel momento in cui c'è cioè un'impresa, una piccola media impresa del nostro paese che decide eh, di fare un progetto legato all'ambito culturale e ci coinvolge direttamente. Vi ho riportato un eh, bando che al momento è aperto all'interno di, di questo programma, e che riguarda un obiettivo specifico di quest'anno, ma non solo di quest'anno, che è legato appunto all'economia sociale. Quindi, ehm, che vi ho detto prima appunto che la cultura è comunque una tematica trasversale, il fatto comunque che all'interno di questo bando si parli di collaborazione eh, di imprese legate al, all'economia sociale ha, eh, ha comunque una ricaduta diretta anche sull'ambito culturale. All'interno diciamo, di, di questo bando le azioni che sono finanziabili riguardano soprattutto eh, lo scambio di buone pratiche e cominciare a mettersi in rete, quindi a conoscere altre piccole e medie imprese che stiano ragionando in termini di innovazione sociale, di economia, come detto prima sociale. E questo può essere appunto preso in considerazione e quindi si può pensare appunto, se vogliamo, di andare a creare, a fare, a preparare un progetto specifico che vada poi a finanziare questo, questo aspetto. Vi ho preparato, tra l'altro, anche eh, un, eh, un elenco eh, di, di link che eh, vi, ci aiutano e vi aiutano a, eh, a capire dove trovare, eh, delle, a trovare le informazioni che vi sto illustrando, eh, perché appunto questi, questi link sono legati ai, ai programmi che vi sto illustrando. E, ehm, e riguardano direttamente appunto il, il programma COSME che vi ho illustrato adesso, no? qui appunto questa è la pagina del, della Commissione Europea, una delle tra le pagine che abbiamo visto la volta scorsa e eh, all'interno di questa pagina troviamo quello che io vi ho riassunto nella slide, quindi le attività che sono, eh, che sono finanziabili e vedete che eh, ovviamente eh, oltre alle tipologie di attività, eh, vi dice quali sono i beneficiari di questo, di questo programma e, ehm, e Proposals, quindi sono quelli che vi ho detto prima: riguardano il, ehm, la, il bando che vi ho illustrato poco fa con una scadenza del, del 9 giugno. Vedete che mette sempre anche l'orario no? delle 17, perché la presentazione dei bandi avviene tramite un, eh, la piattaforma. E quindi eh, piattaforma che si chiude, chiude le sue finestre alle 17. E' ehm, importante anche partecipare se siete interessati a questo programma, anche webinar che vengono organizzati. Eh, una volta si facevano i fodei quando si poteva appunto, partecipare direttamente, questo, adesso si fa tutto ovviamente online, e eh, che c'è già stato. Eh, gli infoday sono un momento, in questo caso il webinar, sono dei momenti molto importanti per, perché ci aiutano a entrare in contatto con, eh, con i partner, quindi se siamo interessati a quel programma specifico, partecipare a un webinar ci consente di capire intanto la Commissione Europea come si sta muovendo su questo bando tipologie di, di, di partner sta cercando, eh, di partner scusate, di beneficiari sta cercando e noi se siamo interessati eh, attraverso questi info Infoday webinar abbiamo l'opportunità di conoscere eh, altri, eh, altri partner e quindi altre realtà europee, entrare in contatto quindi presentare la nostra idea progettuale. Allora questo è appunto il programma Cosme, mi sono dimenticata di dirvi che all'interno di ogni slide trovate comunque il link che ehm, ad ogni modo eh, riceverete con, eh, sul file, ve li ho riportati anche sul file separato, Comunque all'interno della slide c'è cioè il link diretto. Sempre nell'ambito dell'imprenditoria eh, ci tenevo comunque a farvi conoscere, forse lo conoscerete già, quest'altro programma gestione diretta che si chiama Erasmus per, per giovani imprenditori. Il programma Erasmus credo che sia ben conosciuto da tutti. E cosa fa? Il programma Erasmus è un programma essenzialmente di mobilità che lo conosciamo perché viene utilizzato spesso e volentieri dai istituti scolastici. In questo caso il programma Erasmus per giovani imprenditori viene usato nell'ambito delle imprese. Che cosa fa? Aiuta praticamente gli imprenditori e soprattutto quelli giovani, i giovani imprenditori che stanno avviando la loro attività, a entrare in contatto con, eh, con, altri, con altri imprenditori, quindi a fare eh, uno scambio di conoscenze eh, che consenta loro appunto di, eh, di capire come com'è il, il mercato di. di su quale, eh, su quale loro si sono specializzati in un altro paese. Se siamo, diciamo, degli operatori che eh, lavorano all'interno del. abbiamo un'impresa di servizi culturali, sicuramente questo è, è un'ottima opportunità per andare a conoscere o per scambiare, a metterci in contatto con, con altri imprenditori di altri paesi. Attraverso lo scambio l'imprenditore di un'altra di un un realtà cosa fa? Viene da noi, eh, oppure noi, noi andiamo da, da lui, cioè veniamo ospitati nel suo paese, e eh, ehm, a nostra volta possiamo poi eh, ricambiare questa ospitalità e andare a conoscere eh, questa realtà. Non c'è un bando eh, aperto nel senso che qui eh, basta candidarsi, ci si candida e eh, si deve avere ben chiaro appunto quali sono i nostri, i nostri obiettivi, che cosa, cosa stiamo cercando, eh, perché vogliamo fare questo scambio, eccetera, eccetera. Eh, perché appunto lo scopo è proprio quello di mettere in contatto eh, la, la nostra realtà con, eh, con quella di un altro paese. Proseguiamo e eh, quindi parliamo di che cosa? Parliamo di, appunto del, di quello che è il programma per eccellenza che, ha, che va eh, a finanziare l'ambito culturale, che appunto è il programma Europa Creativa e eh, programma Europa Creativa che eh, come vi dicevo prima va, mh, anche questo ha un ambito specifico legato al, um, al discorso del, um, dello scambio perché lo, lo, va, lo va a sostenere ma non solo, è mh, un programma che eh, tiene soprattutto a sostenere tutti i settori culturali e soprattutto nell'ultimo periodo va a sostenere in particolare modo la, la mobilità transnazionale degli operatori e l'aspetto eh, dei film e quindi eh, dei media, eh, perché appunto l'aspetto cinematografico eh, degli audiovideo che è quello che è più in sofferenza è quello che sta molto a cuore della Commissione europea. Eh, insieme con eh, lo sviluppo di eh, abilità, di conoscenze da parte delle piccole e medie imprese che lavorano nell'ambito culturale. E, ehm, e soprattutto che un altro diciamo, aspetto obiettivo eh, di Europa Creativa è quello di andare a creare dei modelli di business eh, nel, nel settore culturale che eh, siano eh, comunque trasversali e eh, intercambiabili a livello diciamo, europeo. È un'ambizione molto, un molto, molto alta, molto forte, però la Commissione tiene molto diciamo, a questo obiettivo specifico, a supportare un aspetto che c'è già, che è quello legato alle piattaforme di eh, collaborazione al discorso dei libri dell'editoria, sul quale comunque la, la Commissione tiene molto eh, e che eh, vuole rinunciare, e come dicevo prima, al patrimonio culturale e turismo eh, di natura culturale. Ci sarà maggiore eh, finanziamento anche a quello che è la trasformazione eh, digitale. Quindi eh, andare a, a creare delle piattaforme digitali eh, che mh, mettano in, eh, a disposizione il, il patrimonio eh, di natura eh, non solo culturale, ma anche legato diciamo all'editoria e ai libri. Dicevo prima che il programma Europa Creativa eh, si muove attraverso dei sottoprogrammi, perché è un programma molto complesso e il sottoprogramma. Ehm, un suo, un suo sottoprogramma legato proprio alla cultura e un sottoprogramma legato ai media c'è un bando aperto, sì, c'è un bando aperto legato che cosa? alla traduzione letteraria adesso vediamo anche il, la pagina diciamo, del, del programma Europa Creativa questo bando aperto cosa va a supportare? Va, intanto l'ambito diciamo, della traduzione è legato proprio alla volontà di fare, di, di potenziare la circolazione diciamo, delle opere letterarie. E ehm, va cosa finanzia? Finanzia fondamentalmente la traduzione, non solo, ma la pubblicazione, ma, ma anche la, ehm, la promozione di queste opere. Perché ve lo dico? Perché lavorando comunque in ambito culturale credo che la maggior parte di voi lavori nell'ambito nel bibliotecario questo, questo bando va a finanziare anche l'aspetto del, del marketing della promozione quindi attività e eventi legati alla promozione dell'opera tradotta perché qui abbiamo una piattaforma all'interno della quale il, possiamo, possiamo un giovane sì, sì. Se rientriamo diciamo, nella nel, fascia dell'età che viene indicata dalla Commissione, eh, entriamo direttamente qui a fare la nostra proposta di, di scambio. Eh, vedete che è una piattaforma nella quale appunto, si, ci si va a registrare e eh, si, si entra e si, si fa questa, questa proposta, eh, si presenta una sorta di, di mini progetto. Attraverso il quale appunto andiamo a, ehm, a, a dare le nostre priorità a quello che vogliamo fare. Mentre sull'Europa creativa il link che vi ho, eh, che vi ho così salvato è quello relativo alle Call for Proposals. Ripeto, eh, le Calls for Proposals sono i bandi, vi eh, ho appena fatto vedere una slide che contiene il bando aperto all'interno del programma Europa creativa e questa è la pagina del funding, quindi dei bandi che sono aperti oppure chiusi e ehm, all'interno dei quali, appunto, troviamo proprio eh, gli inviti a presentare proposte, mh, inviti specifici. E eh, oltre alle news specifiche relative ai risultati. di di, di bandi che si sono conclusi. L'altro link che abbiamo visto anche nell'altro modulo è legato eh, sempre a Europa Creativa, però alle pagine in italiano di Europa Creativa. Un altro programma particolare che potrebbe andare a finanziare un nostro progetto legato all'ambito culturale è sicuramente Erasmus. Il programma Erasmus Plus nasce come programma eh, legato ovviamente all'ambito dell'istruzione e della formazione. No? che eh, riguarda eh, pur indirettamente eh, l'ambito culturale perché eh, ovviamente eh, seppur eh, cioè, mettiamo il caso che siamo con la biblioteca e eh, vogliamo partecipare a, questo, a un bando legato all'Erasmus Plus, lo possiamo fare ovviamente mh, in, in partenariato con una scuola, quindi eh, cos'è che va a finanziare Erasmus, quali sono diciamo, gli obiettivi di, di Erasmus? Eh, L'obiettivo lo, principale è sicuramente quello di andare a migliorare le capacità di quelli che sono i formatori. Quindi ehm, viene, vengono ben visti quei progetti eh, di formazione, di mobilità degli insegnanti, ma non solo. Eh, anche progetti legati alla formazione e all'apprendimento eh, di, ehm, ehm, di persone comunque, eh, che si sono, oh, sono trovate al di fuori del, del mercato del lavoro, che si vengono comunque Formare nuovamente e rafforzare le proprie, le proprie skills. Ovviamente Erasmus Plus è un programma molto cioè complesso, ma molto articolato, e all'interno ha delle azioni specifiche che potete leggere appunto nella slide, che vi interessa, però farvi capire che fondamentalmente. Le azioni che va a sostenere sono eh, azioni, come vi dicevo prima, essendo un programma a gestione eh, diretta, sono azioni eh, immateriali, quindi va a sostenere eh, la formazione a distanza, la creazione di piattaforme di apprendimento, eh, piuttosto che eh, il fatto di andare a creare nuove politiche europee sull'istruzione sull di, di persone svantaggiate, e, ehm, però ovviamente sono tutte azioni di natura ehm, immateriale, perché eh, ovviamente al suo interno non va a, creare, non va a sostenere delle azioni strutturali, eh. Eh, è ovvio. Vedete che le pagine comunque dei programmi si assomigliano, quindi all'interno, proprio perché Erasmus Plus è molto articolato come programma, eh, la Commissione cosa ha fatto nelle sue pagine? Ha, li ha, ha suddiviso il programma nelle sue sottuazioni, vedete le sottuazioni che trovate nella slide, sono ovviamente riportate qui. Jean Monnet non ve l'ho neanche fatto vedere perché comunque è un'azione un che finanzia soprattutto progetti nell'ambito della formazione universitaria. E poi all'interno di Erasmus+, però, eh, ci sono altri, eh, altre tematiche che, che vengono appunto sostenute, eh, sono azioni che sono diciamo, se, sto sotto lo stesso tetto di, di Erasmus+, ma di fatto riguardano lo sport e eh, i giovani. Il bando aperto ora all'interno di Erasmus+, questo qui, c'è cioè quello che riguarda l'inclusione sociale e i valori comuni. Anche qui ehm, è ovviamente un bando che va a finanziare eh, l'apprendimento apprendimento inclusivo quindi eh, va ehm, a rafforzare le competenze digitali di persone che eh, sono mh, digitalmente più svantaggiate eh, l'ambito che interessa tantissimo la commissione ultimamente è soprattutto l'ambito legato alla formazione degli adulti e quindi ehm, è un ambito nel quale eh, ripeto, eh, possiamo benissimo se siamo eh, una biblioteca eh, candidarci, proprio perché va eh, a, mh, a favorire appunto queste, queste abilità. Eh, vi dicevo prima che all'interno di Erasmus Plus abbiamo l'ambito gioventù, ambito gioventù che è stato riportato dalla commissione sette anni fa all'interno di Erasmus, la, la gio gioventù aveva un suo programma specifico, la gioventù. gioventù invece adesso è stata un po' collegato al, al discorso diciamo, della, della formazione, quindi per questo che è sotto lo stesso petto di Erasmus. Plus, All'interno dell'ambito diciamo, dell gioventù, cosa troviamo? Troviamo tutti quei, mh, tutte quelle azioni che vanno a sostenere. Eh, l'ambito giovanile, quindi ancora una volta cosa, cosa viene quali sono diciamo, gli obiettivi? Sono sicuramente quelli di avvicinare i giovani a, a, a quelli che sono i, le politiche dell'Unione Europea e eh, per fare questo la, la Commissione appunto utilizza quelli che sono un po' eh, il curo no? dell'educazione, dell quindi quello che vuol fare attraverso questo programma è soprattutto quello di eh, andare a formare figure eh, che fanno un po' Eh, appunto da mediatori e da animatori ehm, che avvicinino appunto i giovani, per avvicinare i giovani al, al, processo, al processo europeo, alle politiche del, dell'Europa. L'ambito diciamo, della gioventù eh, eh, all'interno di Erasmus Plus finanzia azioni che abbiamo visto per Erasmus Plus, quindi le azioni sono soprattutto quelle ovviamente legate alla mobilità, ma non solo, anche lo scambio di buone pratiche eh. Eh, eh o il sostegno alle politiche europee, cioè il fatto che comunque chi sono diciamo, i beneficiari di questo programma? Sono soprattutto eh, gruppi di, di giovani, anche gruppi informali di giovani che si uniscono e che appunto presentano, non so se uno vuole partecipare all'azione chiave sostegno alle riforme delle politiche europee, cosa fa? fa prepara diciamo, un progetto in partenariato con altri Stati europei su delle proposte eh, di, di innovazione le, legata, legate alla, al rinnovamento delle politiche. E, eh, quindi sono, sono progetti mh, che a livello diciamo, di budget non cubano tantissimo, normalmente non si va oltre ai 20-25 mila Euro, però di fatto eh, mettono nelle condizioni i giovani di eh, gruppi, dicevo, di giovani informali anche, di eh, rapportarsi eh, con, eh, con altri gruppi europei e quindi andando appunto a fare un, un confronto eh, importante su quelle che sono le politiche. Ancora una volta non possiamo essere, se siamo biblioteca dei beneficiari diretti, Possiamo, possiamo però partecipare come partner di progetto, perché se l'istituzione, un un se un'associazione giovanile eh, ci invita a partecipare perché vuole comunque inserire un aspetto legato alla nostra tematica di perché no? Cioè, possiamo partecipare ovviamente come, come partner e anzi è capito che partecipiamo. Quelle che sono le tematiche chiave del, dell'Unione Europea, che sono appunto eh, società inclusive, il dialogo costruttivo, l'Europa verde eh, sostenibile, ovviamente l'aspetto del della, del, del, del Green Deal, eh, ne abbiamo parlato la volta scorsa, è uno delle, eh, degli aspetti chiave no? della, della Commissione europea e lo ritroviamo quando, soprattutto quando parliamo di, di giovani. Cosa va a finanziare? Le azioni possibili, come vi ho detto prima, sono sempre azioni immateriali, quindi possiamo creare dei partenariati, si possono creare partenariati tra organizzazioni giovanili. Fare degli scambi di buone pratiche, andare a creare eh, delle, delle, delle esperienze di mobilità, ovviamente trattando quelle che sono le tematiche del bando stesso, che sono quelle riportate eh, nella slide che vi ho detto prima. No? Un altro eh, programma di gestione diretta molto interessante, che è sempre diciamo, all'interno del, gestito dal da questa agenzia EACEA è, è questo programma che si chiama Europa per i cittadini. Europa per i cittadini è, è un programma che come quello che abbiamo visto relativo ai giovani, anche in questo l'idea della commissione è quella di avvicinare i. i cittadini europei a quelle che sono eh, le politiche, ai cambiamenti, alle sfide che riguardano eh, l'Unione Europea e ehm, proprio per aiutarli a capire quelle che sono queste sfide, quelle che sono le politiche dell'Unione. Cosa va a finanziare eh, questo, questo programma e perché diciamo ve lo, ve lo sto presentando? Perché va a finanziare un aspetto legato eh, alla partecipazione civica e lo fa attraverso azioni eh, legate per esempio istituzioni di gemellaggi, gemellaggi tra città e gemellaggi tra città che possono avere anche come tematica diciamo di fondo anche eh, aspetti legati all'ambito culturale, quindi per questo che ve lo sto presentando perché appunto all'interno di questo programma noi possiamo eh, presentare un progetto che riguarda appunto il gemellaggio con un'altra città legato, che a eh, un autore, a un libro che ci avvicina a uno o più città, eh, senso, sarebbe spiegabile, più città dell'Unione Europea su quali andare appunto a concepirci, e a creare un, un progetto specifico. Ma non solo questo, eh, vedete un'altra azione eh, importante, proprio quella legata alla memoria europea, attraverso appunto questa azione la Commissione ha finanziato dei progetti specifici legati ai, eh, a siti eh, attraversati dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'Asomiglio degli Ebrei, posso far sì che, eh, posso creare un progetto che invece vada a finanziare eh, una, dei forum, dei forum, dei workshop specifici su una, su una tematica legata al mio sito commemorativo. Il bando che è ora aperto riguarda proprio memoria europea, gemellaggio di città, reti di città, progetti della società civile, quindi c'è un bando aperto. Ancora una volta eh, il fatto di presentare un progetto legato alla mia biblioteca, quindi andare a trovare eh, più città che, eh, per andare a sponsorizzare un libro, un attore, non lo so, adesso mi vengono in mente delle idee troppo geniali, però voi sicuramente sarete in grado di, di averle o di trovarle, eh, creando appunto eh, le basi per andare a individuare... Eh, a creare dei, dei gemellaggi quindi fare anche degli scambi eh, tra, tra città quindi ospitare un, un gruppo di, di cittadini eh, legati a questa tematica anche questo lo troviamo all'interno del, del sito che vi ho fatto vedere prima eh, che, che riguarda appunto il, il perché all'interno diciamo di Erasmus Plus c'è l'ambito che riguarda il um, cittadini, eh, Europa per i cittadini. Quindi poi eh, un altro aspetto, um, un'altra tematica molto importante, un altro um, programma gestione diretta che sicuramente avrete sentito nominare è l'Horizon, quindi eh, Horizon 2020 è un programma che riguarda eh, soprattutto che va a finanziare azioni legate alla, alla ricerca. Eh, ve lo sto comunque proponendo perché all'interno, pur essendo un diciamo, programma legato alla ricerca, quindi il progetto che andrò a presentare è un progetto di ricerca, ehm, mi aiuta a eh, poter sviluppare alcune ricerche specifiche eh, legate all'ambito degli archivi e dei musei perché eh, all'interno, diciamo, di una delle sue Horizon è immenso, infatti non vi ho presentato tutti so, i sottoprogrammi di Horizon, anche perché lavorando in un ambito culturale, a mio avviso, siete anche poco interessati e non, è molto, non ha molto senso, diciamo, che io le presenti tutte, Ma, mi interessa questo sottoprogramma sotto che riguarda appunto le società riflessive, perché all'interno di questo sottoprogramma. C'è la possibilità di presentare un progetto, sempre un progetto di ricerca, che riguarda però che cosa? La memoria, l'identità culturale da individuare eh, all'interno di archivi e di musei. Normalmente chi si candida o eh, presenta un progetto nell'ambito di Horizon è normalmente un'università un o un istituto di ricerca. Come biblioteca possiamo parte come, come archivio, possiamo partecipare eh, ovviamente eh, com normalmente come partner I beneficiari diretti sono eh, normalmente appunto, università o istituti di ricerca. Un'altra azione importante che va a, eh, a finanziare è appunto quello legato al discorso del, dell'arte, della filosofia, del, delle, delle religioni, sono tutti diciamo, temi che sono all'interno, ripeto, di questo sottoprogramma società inclusive, innovative, riflessive, soprattutto società riflessive, eh, che eh, ritroveremo comunque nel, nel nuovo... Eh, le nuove proposte di programma 2021-2027 quindi avrete la possibilità comunque di ritrovarla e di, di riproporre se vorrete un, un progetto specifico in questo, in questo ambito. Il link al, alla pagina di Horizon è questo. La di que anche la gestione di, questi programmi, di questo programma è piuttosto faticoso quindi presentarlo, farlo finanziare e gestirlo non è eh, cosa da poco poi ci sono eh, programmi mh, sempre a gestione diretta dell'Unione Europea che sono molto interessanti che eh, riguardano però che cosa riguardano eh, la cooperazione del, della Commissione dell'Unione Europea con stati che non fanno parte del, del, dell'Unione Europea. Quindi cosa fa la, la, la, cosa fa la Commissione in questo caso? Eh, sviluppa, come abbiamo visto la volta scorsa, delle politiche legate alla cooperazione di natura internazionale e questa cooperazione internazionale viene finanziata con dei programmi specifici che si trovano all'interno di un sito che si chiama Europeid che poi andiamo a vedere e che sono interessanti perché praticamente vanno a finanziare l'ambito culturale. Eh, la differenza tra questi programmi di natura di, di cooperazione eh, e gli altri che vi ho fatto vedere fino a questo momento, è che mentre negli altri mh, i, i partner che devo individuare sono all'interno dell'ambito europeo, e non eh, perché posso comunque scegliermi eh, di, dei paesi che sono in, eh, in preadesione per esempio se il bando lo contempla, in questo caso se decido di presentare un progetto eh, all'interno eh, di questo servizio che si chiama europeo, il servizio europeo per l'azione esterna devo per forza avere come partner eh, dei paesi che non sono europei perché mh, se decido di andare a presentare un progetto, eh, paesi europei, mi riferisco all'Asia, all'Africa, quindi se decido di andare a presentare eh, un, un progetto in Tunisia, ovviamente il mio partner eh, non sarà un partner, può, può essere anche un partner europeo, però... Mh, fondamentalmente il mio partner è, è un'organizzazione o un'autorità locale del, del paese che ho, in cui ho scelto di realizzare il mio progetto. Il principio che sta l'obiettivo diciamo, principale, fondamentale per la Commissione europea è quello di, di portare, di aiutare questi, questi paesi e eh, di eh, mh, portare cultura, democrazia, quindi ovviamente la, eh, il mio progetto deve essere realizzato là e eh, la ricaduta diretta è su questi paesi. Sono infatti programmi di natura geografica, quindi eh, la Commissione ha creato questo database, eh, appunto Europeid al cui interno, ehm, adesso ve lo farò vedere, ci sono praticamente tanti ehm, gli stati eh, cioè, gli suddivisi in maniera geografica tra paesi dell'America Latina, paesi dell'Asia, paesi, dell paesi del Medio, del Medio Oriente, dell'Africa eh, dell e, eh, e ovviamente i, eh, sono programmi eh, tematici che, ehm, interno, ehm, a, a, che hanno a, come priorità principalmente, dicevo prima, eh, l'uguaglianza, eh, la, la democrazia, ma anche la cultura, quindi eh, lo sviluppo eh, di, di servizi culturali, eh, dell'industria culturale, eh, ma anche la... Lo, la, la crescita, la, la formazione, quindi sono tematiche che all'interno di questi programmi troviamo spesso e eh, volentieri. Un bando aperto ad esempio che ho trovato appunto, riguarda il Nepal e eh, ha come argomento, eh, si intitola appunto Organizzazioni per la società civile eh, per una migliore resiliente ed forma, inclusiva eh, formazione quindi, il fatto di sviluppare delle società inclusive e di sviluppare eh, la formazione. Questo significa che le azioni che andrà a finanziare questo bando sono azioni che mi mettono eh, nelle condizioni, se voglio presentare un progetto, di fare io stesso, eh, di prevedere il diciamo, mio progetto, la formazione a, eh, a quelli che, che saranno i formatori in quel paese. E, eh, oppure eh, andare diciamo, a, a creare le condizioni eh, affinché la, i, i pacchetti formativi di quel paese vengano analizzati e, e sviluppati eh, da me eh, attraverso appunto, il progetto stesso. Quindi capite che ancora una volta sono progetti che, la cui ricaduta è diretta è in quel paese, quindi devo pensare sempre in un'ottica di sviluppo di, del mio progetto, non qui ma ovviamente in Nepal.